<ride> ok adesso vi spiego come usarlo però innanzitutto vi consiglio di andare sul sito principale ipfs.io cioè io <ride> in italiano e qui è possibile cliccare su provalo e guarda il demo ci sono un sacco di informazioni qui se volete leggerle c'è anche anche dei docs dei blog c'è di tutto e se guardate sapete l'inglese potete trovare un sacco di video su internet di conferenze e di punti che ne hanno parlato ma andiamo alla parte diciamo al fulcro allora schiacciate su trite e da qui è possibile scaricare il pfs il client quindi scaricandolo se voi avete windows piuttosto che mac piuttosto che linux eh, potrete ottenerlo e dovrebbe già indirizzarvi sulla vostra platform cioè sul vostro tipo di sistema operativo io ho linux e, o meglio per la precisione Oarch, arch, quindi è già trovabile nella, nel package manager, ad esempio in questo caso faccio pacman ss ipfs e qui c'è go ipfs, ovvero ipfs è scritto in go, c'è anche scritto in javascript, nel mio caso utilizzo quello in go, ma eh, nel caso contrario potete scaricare semplicemente il, il pacchetto, scompattarlo e utilizzare e utilizzare punto barra ipfs e quindi potrete avviarlo prima di ogni comando io scriverò solo ipfs ma nel caso voi non lo si tagliate ma utilizzate soltanto il pacchetto fate che fare punto barra ipfs nella directory in cui vi l'avete scaricato e potrete fare tutto quello che io sto facendo attualmente quindi una volta installato la prima cosa da fare se riesco a chiudere, <ride> la prima cosa da fare è fare I pfs init, ovvero inizializzate il, la vostra, il vostro interplanetario file system, invio, e vi dà un'identità. questa è il, diciamo, la vostra identità unica nel, nel web cioè nel web, <ride> nell'interplanetary file system qui vi da alcuni esempi di come fare a utilizzarlo allora la prima cosa da fare dopo aver fatto l'init è lanciare il daimon quindi eh, avvieremo un'istanza che ci permette di collegarci alla rete se clicchiamo invio parte ma noi se gli facciamo la e eh, commerciale eh, lo lasceremo in background io in questo caso lo lascio aperto di consuetudine e apro un altro terminale da dove lancio i comandi. Ora vediamo che si collegato a tutti questi indirizzi, o meglio, se collegato mi ha, mi ha aperto una porta tramite la quale io posso accedere per, per vedere i file, cioè la 8080, dove posso accedere per inviare i dati allo Swarm, ovvero a tutti quelli collegati. E tramite cui io posso ricevere dallo swarm allora mettiamo che al momento io voglio aggiungere un file come faccio creiamo una cartella la chiamiamo tutorial pfs ora questa cartella la utilizzeremo per fare i nostri test quindi apriamo un terminale all'interno di questa cartella quindi faremo cd tutorial ok, qui dentro noi vogliamo aggiungere un file quindi ad esempio ci creiamo crea documento lo chiamiamo file prova all'interno di file prova scriviamo testo di prova semplicemente Ok, salva chiudi ora io voglio aggiungere questo file alla rete e voglio che sia condivisibile tra tutti quanti il comando da fare è ipfs, quindi utilizzeremo ipfs, e gli diamo add. Add praticamente dice aggiungi questo file e pinnalo, ovvero pinnalo vuol dire che lo teniamo fisso sul nostro computer, non verrà mai cancellato, e inoltre verrà generato questo hash, che ora vedete, eccolo. Di bla bla bla questo qui è praticamente il nome del vostro file o meglio l'indirizzo perché abbiamo ottenuto questo perché il pfs a differenza del web tradizionale non va a interrogare ad esempio vai su youtube e dici cerca questo youtuber e gli dici quando sentate da questo youtuber dici cerchiamo questo video e guardiamo il video nell'ipfs funziona diversamente Praticamente io dico direttamente Ehi, hey, io voglio vedere questo video <ride> Ed entro sul video E poi mi dice Dentro questo, questo video Si trova nella cartella bla Nella cartella bla bla Che si trova nell'altra cartella bla bla bla Che è nel computer mio <ride> Quindi che succede? Che ora io posso dire Voglio vedere quel video E lui mi dice Ok, allora ti invio i pezzettini relativi a quel video Quindi IPFS PFS che vuol dire eh, si usa in Linux per, eh, per far vedere che cosa c'è all'interno di un file e utilizzerò questo hash qui quindi copia, incolla e gli do invio testo di prova praticamente eh, sono andato a interrogare la rete e, e mi ha detto sì effettivamente eh, questo file esiste e, e all'interno di questo file c'è scritto testo di prova Ok, l'ho visto. Cosa è successo adesso? Mettiamo che io non sia nel mio computer, ma sia su un altro computer. Lui ha scaricato il file, i tutti i pezzettini relativi, e li ha copiati all'interno di una cartella. Questa cartella, ora è nascosta, si trova qui, .ipfs, sulla home, nel caso usiate Linux, e all'interno di blocchi. Qui sono tutti questi blocchi con tutti i pezzettini di data. Ma... Se io non sono nel mio stesso computer, ma sono online, come faccio? Allora, apriamo il nostro internet e utilizziamo il gateway, diciamo, che ci fornisce già proprio i PFS. Quindi ipfs.io barra ipfs barra... Ora stiamo andando su internet e non più sul nostro computer. E l'hash che è stato generato. Invio. Ok, <ride> non funziona poiché sull'ipfs... Utilizzando l'ipfs... Viene utilizzata la porta 4001 che a volte è bloccata, quindi dovrete andare sul vostro router e sbloccarla. Andate sul firewall e gli attivate la porta, insomma gli date una regola, quindi ad esempio il nome dell'applicazione PFS, se non sapete farlo eh, cercate online qualche guida, la trovate sicuramente, ma se non avete come me la Vodafone e avete altri, ad esempio la Telecom non lo blocca, altri non lo bloccano, quindi sicuramente voi non avrete questo genere di problema, probabilmente non l'avrete. nel caso contrario gli date una regola quindi il nome dell'applicazione applicazione, ipfs, protocollo tcp va bene porta sullo sport 4001, IP di destinazione, ip della vostra macchina che potete trovarlo se avete linux tramite ifconfig se no andate sulle eh, proprietà della vostra connessione e vi trova comunque l'ip Connection information, eccolo qua, interfaccia, bla bla bla, IP address, questo qui. Ora, porta di destinazione 4001, aggiungi regola, eccola qui. Ora è possibile navigare attraverso l'IPFS. Salva, ok è stata salvata e facciamo una prova. Rientriamo, questo è un testo di prova, subito e immediatamente è uscito e sono entrato attraverso un Gateway, ovvero sono sul web e non sono più sul, in locale sul mio computer. Ora, noi vogliamo cancellarlo, o meglio, sì vogliamo cancellarlo, attualmente si trova in, nella shake delle, del Gateway, quindi dovrebbe essere possibile salvarlo comunque anche se ora io vado ad eliminarlo, quindi... Per eliminare un file non basta semplicemente andare all'interno di tutorial ipfs e cancellare il file, poiché è salvato sulla, mh, su una cartella a parte dell'ipfs, quindi ad esempio se noi facciamo PFS, eh, add o meglio PFS pin ovvero i file che sono salvati sul nostro computer e che continuiamo a, a distribuire anche se gli diamo magari una pulizia sono questi ed è possibile vederli tramite pfs pin ls ora io ho tutti questi file sul mio computer che sono eh, pinnati e il nostro finiva con hv questo qui 6hv ed eccolo qui salvato ora se noi vogliamo questo file eliminarlo dobbiamo dargli un ipfs pin rm di rimuovi, invia, unpinned, quindi se ora gli do pin ls vediamo che il file è scomparso, se eh, venisse cancellato perché cancelliamo la shake piuttosto che perché andiamo magari si rompe il computer o qualsiasi cosa noi questo file ehm, lo abbiamo perso, quindi ad esempio una cosa che si può fare è pfs repo gc garbage collection, ovvero vado a eliminare i file non necessari e non pinnati, via, sono stati rimossi questi, pin ls e questi file non ci sono più, tuttavia ce ne sono altri perché come dicevo siamo collegati alla rete e aiutiamo comunque la condivisione ma il nostro file che ci interessa il 6hv è sparito. Ora noi vogliamo recuperarlo. Come facciamo? Chiudiamo questo, andiamo ad aprire un'altra casella e gli diamo ipfs pin <coughs> add. In questo modo andiamo a pinnare e ad aggiungere questo file che ha questo hash, quindi invio pin recursively ed ora dovremmo riuscire a recuperarlo lo stesso, nonostante l'abbiamo cancellato, come avete visto. Quindi andiamo su ehm, allora. Tutorial PFS, ora questo file non c'è più, ma io ce lo posso aggiungere in questo, nel seguente modo. Cambia cartella e Tutorial, ok. E qui io voglio salvarlo, quindi tecnicamente è già salvato, lo sto di nuovo condividendo. Però se io voglio proprio vederlo, questo file, posso farlo tramite ipfs get, come vuol dire recupera, e, e gli do l'hash. Ora gli diamo invio, e come potete vedere c'è questo file con questo hash. Entro, questo è un testo di prova, e ho recuperato il mio file, che potrebbe essere, non un file di testo, ma potrebbe essere la foto del nostro gattino, potrebbe essere una cosa un documento importante e potrebbe essere magari un video il video che ci interessava l'abbiamo recuperato da qualcun altro che ce l'aveva in questo momento nonostante noi l'avessimo eliminato completamente ora voi dite, sì ok, bello però eh, questo cosa ha fatto ha, ha preso il file l'ha salvato ma dopo me l'ha restituito con un nome tutto strano con tutto, tutto l'hash, io non voglio l'hash io voglio il nome <ride> e quindi come faccio? dovrei fare la stessa cosa di prima Magari questo rinominiamolo subito e lo chiamiamo file di prova eccolo qui e noi vogliamo condividerlo proprio con tutto quanto il, il nome quindi siamo sempre su questa cartella gli diamo ipfs sempre add ma questa volta oltre ad aggiungere file di prova gli andiamo ad aggiungere una flag che è meno V. "-v", lui va a salvarmi il file, ma anche l'informazione sul nome, l'invio, come vedete sono stati creati due file, il file di prova, che è unico nel mondo, che quindi non morirà mai, ma se qualcuno per caso vuole avere anche proprio il nome, può ottenerlo utilizzando questo hash qui, che è diverso e contiene la directory con il nome, praticamente facciamoci una prova. Accediamo su questo file tramite il gateway. Ecco qua. E vedete che ora è stato creato una directory con il file di prova. Se io entro dentro, c'è effettivamente lui. E inoltre, se io ora vado a salvarmelo, quindi pfs, questo cancelliamolo. Mano per 1000, cancelliamolo. Io voglio recuperare quello ipfsgate e questo hash qui quello che contiene anche il nome in via vedete che mi ha scaricato una cartella che contiene sì l'hash intero ma all'interno di questa abbiamo file di prova con all'interno questo è un test di prova ora è condiviso con il file con il nome quello che io vi consiglio però tuttavia è anziché vi, per evitare tutti questi problemi è di fare una cosa diversa se voi volete condividere un file quindi andiamo a recuperare il file di prova di nuovo. Ok, eccolo qui. Se noi vogliamo condividere questa cartella, questo file, io consiglio di creare una cartella che utilizzeremo soltanto per l'ipfs, sempre e comunque. E andiamo a creargli, ad esempio, file tutorial tutorial. Ok, all'interno metto file di prova. Ora qui magari ci metto anche altri file, come potrebbero essere gattini. <ride> all'interno ci sono tutte le foto dei gattini che posso avere. Ora per eh, salvare, per condividere questa cartella, voi potete fare più cose. Innanzitutto, se vi interessa soltanto il file che duri per sempre, volete condividerlo e non vi interessa il nome, come abbiamo imparato sinora, ma se voi, ad esempio, volete condividere tutto ciò, quindi tutta la struttura di cartelle con tutorial, con cartelle ulteriori, gattini, eccetera, voi da fuori quindi, andate a, ad aggiungere direttamente la cartella sull'ipfs. Quindi ipfs add recursively, vuol dire proprio tutto quanto quello che sta all'interno di questa cartella, tutorial, ipfs, se ora gli diamo l'invio lui va a crearmi una serie di hash che contengono eh, proprio tutti quanti questi file, quindi se ora io prendo questo hash, che è l'hash di tutta la cartella, come potete vedere tutorial ipfs, all'interno io dovrei, facciamo una prova, dovrei poter recuperare, ecco anche cartelle ulteriori, file 2 e tutto il resto, quindi c'è tutto quanto, tutorial, file di prova e c'è. Se io voglio inviare proprio soltanto questo, soltanto file di prova ma mantenendo la struttura e che lo vedano tutti, posso anche utilizzare semplicemente questo indirizzo. Quindi l'hash barra tutorial barra file di prova oppure semplicemente tutorial. Questo potrebbe anche essere la struttura di un sito. Invio. Ed eccoci qua, abbiamo ottenuto questo. Attenzione che se io dovessi cambiare per qualche motivo qualcosa all'interno, quindi creo una nuova cartella, nuova cartella, se ora io vado a ricondividere di nuovo l'hash, giustamente, eh, ora vedrò su quello che già pubblico, la struttura già creata. Ma se voglio riaggiungere tutto R tutorial, vedrete che è stato creato un hash differente. Che prima eh, finiva con nx1 e ora finisce con z4y nel mondo continua a esistere questa qui che abbiamo già creato ricarica e c'è però è stata creata un ulteriore hash che contiene un'altra struttura di cartelle con i file che hanno lo stesso hash comunque quindi i file rimangono immutati e soltanto stata modificata la cartella e la struttura di cartelle all'interno come potete vedere tutto le PFS, ad esempio, mmm, continua a essere mmm non è cambiato, è sempre lo stesso file. Quindi se a me non interessano le cartelle che lo contengono, io posso inviare il file e rimarrà. Però se voglio, ad esempio, condividere tutto quello che c'è all'interno, posso utilizzare questo metodo. Ok, ora abbiamo condiviso tutto quanto e abbiamo pure nuova cartella. Chiudiamo. Facciamo qualcosa di nuovo. Ora, mettiamo che io voglio utilizzarlo per un sito web ad esempio, voglio che il mio indirizzo sia fisso e che non cambia ogni volta perché sennò vado a confondere tutti quanti e non visitano più la mia pagina web.